Prego consigliere Di Palma per dieci minuti. Sì, ne grazie Presidente. Diciamo che noi di questo argomento della multiservizio e dei servizi offerti da questa società ne abbiamo parlato tante volte in quest'Aula. Quest allora, il percorso è delineato. Noi abbiamo votato due delibere in quest'Aula sulla gara a doppio oggetto. E non è non è questa gara ponte che va a cambiare le sorti delle decisioni che sono state votate da quest'aula noi con le deliberi che abbiamo già votato abbiamo delineato che c'è una gara a doppio oggetto che ora è in vigore e non c'è stato ricorso che tenga sulla sulla gara c'è un aspetto su cui c'è stato un ricorso di multiservizi che è andato al Consiglio di Stato che ha rimandato alla Corte di Giustizia europea, su se multiservizi è mh, il soggetto privato che, con cui Roma Capitale deve portare avanti questo servizio. Dunque la strada è delineata. Quando la Corte di Giustizia europea si... Uh, sentenzierà due sono le strade o multiservizi o la, la Roma Capitale ha come soggetto privato per la gara a doppio oggetto multiservizi oppure avrà CNS che è la società che ha vinto, che ha vinto la gara questo percorso non lo tocca a nessuno per cui l'idea che noi andiamo a cambiare il percorso futuro non è così e noi con la gara a doppio oggetto e facendo diventare multiservizi una società di primo livello di controllo diretto da roma capitale magari lo dico effettivamente una piccola ragione alle opposizioni gliela do con i vergognosi scusate lo devo dire comportamenti del management di multiservizi in questi anni che sono a maggioranza di ama e alcuni comportamenti oggettivamente non sono non sono lineari rispetto all'amministrazione mi auguro qualsiasi cosa accada sia che Vinca Multiservizi o Vinca CNS, queste cose andranno a terminare. Perché oggettivamente certe cose non si capisce perché sono andate in un certo modo. Però la strada è delineata. Ora, questa gara-ponte è davvero il dramma che è stato delineato in quest'Aula? Quest Ma, detto francamente, io ho qualche perplessità su questo. Perché noi ci andiamo a trovare con una gara-ponte di un anno, di un servizio che normalmente viene espletato per otto anni, che solo per organizzarsi ci vogliono almeno sei mesi, io sinceramente credo, credo che forse è una mia opinione, c'è un soggetto che può eventualmente partecipare, e questo soggetto è Multiservizi, che valuterà. Poi, qualora dovesse andare deserta la, la gara, a quel punto il dipartimento scuola che ha fatto tutti gli atti nel rispetto della legge, nel rispetto della legge, avrà la forza, ovviamente, la capacità a quel punto di andare in proroga. Dunque, io non vedo tutto questo dramma per i lavoratori di multiservizi in questa situazione. Noi, lo ripeto, lo abbiamo trattato tante volte in quest'aula la strada è delineata dobbiamo aspettare la sentenza della Corte di Giustizia europea e a quel punto si delineerà una volta per tutti il futuro di questa società rivendico le scelte che sono state fatte ritengo che siano le scelte corrette abbiamo messo un numero di ore in quell'appalto molto ampio molto di più di quelli che svolgono i lavoratori e lo abbiamo detto in altre occasioni per cui mi ritengo che la scelta che abbia fatto questa amministrazione sia la scelta corretta e tutto questo, come dire, eh, gridare allo scandalo in realtà forse è molto poca cosa. Grazie.